Come personalizzare il proprio mouse su Windows 11? Molto semplice. Andate un attimo su ricerca, scrivete impostazioni del mouse, cliccate su impostazioni del mouse e come potete vedere qui possiamo personalizzare il nostro mouse. Quindi velocità del puntatore di mouse, quindi il mouse metto 1, so, vado troppo lento, vado su 9 ed è ancora più veloce visto che io ho il G502, il mouse e eh, ho scaricato anche il driver Logitech G-Hub quindi eccolo qua Logitech G-Hub, io lo controllo più da qui per quelli invece che hanno un mouse così semplice sui 15-20 euro che non hanno un driver potete accontentarvi del puntatore del mouse su Windows 11 quindi se andiamo anche sul puntatore del mouse qui possiamo personalizzarlo cambiargli anche il colore e dimensionarlo quindi da piccolo metto grande ed è bello grande ok? bello grande eh. posso anche scegliere il mio colore verde, giallo, arancione fucsia, scegli un altro colore metto rosso e faccio rosso voilà indicatore tocco attivato rende il cerchio più scuro e più grande ed eccolo qua come personalizzare il proprio milino, guardate un po' <ride> quindi se questo video ti è stato utilissimo ragazzi vi consiglio di lasciare un like iscrivervi al canale e di attivare la campanellina quindi ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao